Mai mi sarei aspettato una così positiva affluenza nel video precedente. Vi ringrazio enormemente per questo e una promessa rimane una promessa. Quindi ecco il mio splendido Panama. Ciao Guerrero One qui live che vi parla. Nello scorso episodio ho parlato da, della connessione tra font e design. Oggi vi parlerò dell'altro elemento basico che è importante al completamento di un qualsiasi elemento e progetto grafico, nonché il visual o visual, che si voglia chiamare. La parola stessa lo dice. È un elemento visuale e che ha il compito di dare un'immagine, riempire un contesto grafico già introdotto dalla parte testuale. Se parliamo di magazine, come ad esempio Vogue o ancora Time, possiamo già notare inizialmente da queste due immagini. Che entrambe possiedono nel loro titolo un carattere o font importantissimo e basilare, nella storia della tipografia e si completano con un fondo che rappresenta un'immagine fotografica importante. Si guarda il primo esempio, dove c'è il titolo in grande, in alto, e solo successivamente c'è la figura del modello o della modella che completa l'identità del magazine, in questo caso di moda, e quindi troviamo la top model Naomi Campbell. C'è chi la chiama Campbell. Nella successiva copertina abbiamo invece il tema più ricorrente, attuale, che è appunto il coronavirus, e, come vediamo, sempre il titolo in grande e successivamente l'immagine di fondo, che in questo caso è più rappresentativa che mai. Il modus operandi dal Graphic Design non cambia se andiamo a spostarci nel mondo del Web Design. Prendiamo due esempi, Sky e Apple. Se vi notate cambia poco, ovvero l'impaginazione, sì, da verticale diventa orizzontale ma questo è un argomento che affronteremo in seguito il sito di sky effettivamente ha un'organizzazione più orizzontale anche nella disposizione degli elementi e quindi della composizione grafica si può notare titolo subhead che è il sottotitolo seguito da payoff ovvero titolo della nota informativa e infine nota informativa stessa sulla sinistra vi è l'immagine reale del prodotto e come fondo vi è un fondo unico che riunisce prodotto a parte testuale. Questo tipo di impaginazione verrà chiamato in gergo grafico desktop first. Ma anche questo argomento lo tratteremo in seguito. L'impaginato di Apple invece è un po' più tradizionale, ovvero abbiamo il titolo direttamente sopra, che è il nome del prodotto stesso. Successivamente vi è il subhead che sarebbe lo slogan, e infine il prodotto originale. Ricapitolando. Il visual o Visual ha il compito di riempire il vuoto che circondava la parte testuale. Per oggi è terminato, ma solo per oggi. Se vi è piaciuto il video non basterà più un like, bensì due. <ride> Se volete vedere il prossimo episodio prima degli altri, ve lo dico in segreto. Io vi saluto, vi ringrazio ancora per la visione e niente, spegnerò così.